Buongiorno ben a tutti, bentornati al, ai nostri appuntamenti con, con sottosopra legati alla tecnologia e società. Eh, oggi siamo molto fortunati, siamo in compagnia di Primavera De Filippi, che è una delle mh, principali esperte diciamo, legate a livello internazionale, legate al tema della blockchain e in particolare al rapporto con il con le questioni diciamo le, eh, legali e legate alla filosofia giuridica e la ringraziamo innanzitutto per, per il tempo che ci, che ci sta dedicando oggi. Primavera De Filippi è ricercatrice permanente del CNRS di Parigi e faculty associate del Beckman Kane Center for Internet Society della Harvard University di vista artistico è stata anche un'artista rinomata combinando diverse forme d'arte con concetti intorno alla cultura libera e alla blockchain i suoi lavori più recenti e più popolari ruotano intorno al plantoid una forma di vita basata su blockchain di cui parleremo durante l'incontro di oggi i suoi principali riconoscimenti eh, citiamo il fatto che sia membro del global Food, Future council on blockchain technologies del world economic forum è stata inoltre inserita nel 2018 tra i 40 e eh, i 40 under 40 eh, mm. sul fintech eh, della rivista eh, americana Fortune e una delle 25 figure di spicco della commissione per l'informazione e la democrazia lanciata da Reports Senza Frontiere. I suoi studi si focalizzano sulle sfide legali che emergono grazie allo sviluppo di tecnologie decentrate, con particolare riferimento alla blockchain. Ha pubblicato um, a tal proposito un libro nel 2018 insieme ad Aaron Wright. Il libro Blockchain and the Law è stato pubblicato dalla di University Press. Innanzitutto partirei proprio da, dalle basi, diciamo così, e quindi chiederei di uh, spiegare un po' al nostro pubblico uh, che cosa è esattamente la... anche se, insomma, questo mi capi, chiaramente in pochi minuti, cos'è la blockchain. In pratica uh, c'è la versione da... Un minuto, uh, diciamo che um, quindi la, la blockchain è una tecnologia um, usata da Bitcoin e um, l'idea è di creare un sistema nel quale è possibile uh, scambiare uh, del valore senza passare da un intermediario centralizzato, quindi senza passare da una banca. E' è un problema abbastanza complesso perché c'è sempre questa questione del, della temporalità nel senso che se io possego uh, 10 bitcoin e mando 10 bitcoin da una parte e 10 bitcoin dall'altra parte, uh, visto che non esiste questo operatore centralizzato che riceve le mie, mh, le mie richieste e che va a trattarle e quindi sa che una è arrivata prima dell'altra e quindi la seconda è invalida perché non ho più soldi, uh, in un sistema decentralizzato c'è questo problema che sono tutte e due valide teoricamente È solo che sono incompatibili una con l'altra e non essendoci questo operatore centralizzato um, diventa molto difficile, è impossibile per un, una rete decentralizzata di decidere che una di queste transazioni è valida e l'altra non è valida. E quindi la blockchain è un po', cioè, almeno la bitcoin è stata creata per, per risolvere questo problema e la soluzione che è stata identificata è quindi di creare questo registro uh, decentralizzato, quindi ogni, um, ogni nodo della, della rete possiede tutta la, tutta la copia uh, di, questa, di, questa, di questa blockchain e um, la gente può mandare delle transazioni alla rete in generale e a un certo punto ci sono alcuni attori della rete che vanno a col, col, collezionare queste transazioni in un blocco e poi vanno a mandare il blocco nella, alla rete dicendo aggiungiamo questo alla blockchain. E poi ovviamente uh, tu, tutti quelli che ricevono il blocco vanno a verificare la, la correttezza del blocco, nel senso che vanno a, a vedere se effettivamente tutte le persone che stanno facendo una transazione hanno sufficientemente fondi per, per eseguire questa transazione e, e, e questo è il, il principio di base e quindi uno non ha, bisogno, ha più bisogno del, dell'operatore centralizzato perché può verificare di per sé se effettivamente queste transazioni sono giuste e poi comunque rimane per, però il problema della temporalità nel senso che se io ricevo un blocco e un'altra persona dall'altro lato della rete riceve un altro blocco che magari hanno delle, delle transazioni incompatibili um, non funziona, il sistema non funziona più perché io avrò una visione del database e qualcun altro ha una visione diversa e quindi la, la, la problematica fondamentale della blockchain è fare in modo che tutti abbiano la stessa, uh, lo stesso stato, che la, questo database anche se decentralizzato sia riconosciuto da tutti allo stesso modo. Um, e quindi uh, Bitcoin ha aggiunto uh, alcune particolarità che è uh, quindi il mining um, in pratica quando, quando un, una persona va a sottomettere un nuovo blocco alla rete non, non basta di mandare questo blocco deve anche aver risolto uh, un problema matematico uh, che è molto... Uh, che, che, Richiede abbastanza tempo e energia da, da risolvere ed è, ed, è il, ed è il modo che è utilizzato per poter reintrodurre questo concetto della temporalità. Quindi tutti, tutti quelli che partecipano alla, alla, alla, alla rete, um, quindi i miners, vanno a creare i blocchi e poi devono trovare un, una, la soluzione a questo problema informatico. Um, che poi quando viene, viene sotto messo il blocco alla rete tutti gli altri possono verificarlo quindi la particolarità di questo problema è che è molto difficile da trovare ma una volta che la soluzione è stata trovata è molto facile verificare che, che, che la soluzione è giusta e quindi abbiamo tutti questi, questi miners uh, che collezionano le transazioni, le, le mettono in un blocco e poi devono trovare la soluzione che specifica questo blocco. Il primo che trova la soluzione lo manda alla rete, tutti gli altri verificano sia la, la correttezza matematica del contenuto delle transazioni, sia la correttezza di questa soluzione, di quella del problema informatico. Se è giusta, accettano il blocco e quindi introducono questo blocco dentro la loro copia uh, locale e poi si ricomincia e adesso tutti hanno questo nuovo blocco e la gente adesso va a cercare delle nuove transazioni creare un nuovo blocco e attaccano questo blocco dopo il primo e la particolarità um, quindi per, per mantenere questa temporalità uh, ogni blocco ha una referenza al blocco precedente e questa referenza uh, rappresenta un, un, un po' l'impronta uh, digitale del, um, del blocco quindi quando crei il, crei il file con tutte le transazioni che, che, che, che rappresenta il blocco uh, dentro a questo file metti anche l'impronta digitale del, del, del blocco in modo che se qualsiasi persona andasse a modificare il contenuto del blocco, quindi cambiare una transazione, allora l'impronta um, digitale del blocco cambierebbe Okay? e quindi la, la sicurezza della blockchain nasce dal fatto che, visto che ogni blocco fa una referenza all'impronta all digitale del blocco precedente, se io vado a modificare uh, una transazione nel, nella, mia, nella blockchain che è a 10 blocchi prima, vuol dire che questa impronta digitale del blocco 1 uh, è cambiata e quindi... De, la soluzione a questo problema anche cambia poi il blocco numero 2 che, che faceva riferimento al blocco numero 1 non fa più la referenza giusta perché non è più la, la stessa impronta digitale quindi devi anche cambiare il blocco numero 2 e quindi devi anche ritrovare la soluzione informatica per il blocco numero 2 che è cambiato la stessa cosa col blocco 3, 4, 5, 6 eccetera quindi in pratica perché, perché è complicato dato la difficoltà di trovare la soluzione al problema informatico specifico ad ogni blocco, uh, ogni cambiamento del contenuto di un blocco comporta un ricalcolo di, tutte, di tutti i problemi associati a tutti i blocchi uh, che vengono dopo. E quindi uh, diventa eh, improbabile. Più, più, più si va uh, all'inizio del, della blockchain, più diventa uh, costoso in, in termini di, di energia e di tempo uh, di poter manipolare questa blockchain um, e oggi, dato la, la quantità incredibile di persone che partecipano um, a queste... Cioè non è solo il numero di persone, ma la quantità di risorse informatiche che sono investite dentro, a, a, a ritrovare la soluzione di questo problema informatico, um, oggi è praticamente impossibile per una persona unica da sola uh, di manipolare la blockchain perché vorrebbe dire che è capace di generare dei blocchi più rapidamente uh, di tutto il resto del, della rete e quindi vuol dire che deve avere più di uh, 50% delle risorse Uh, informatiche che sono, che sono investiti e quindi più, più c'è del valore uh, associato alla criptomoneta della blockchain uh, più ci sono delle persone che vanno a partecipare come miners perché ogni volta che il miners uh, identifica la soluzione uh, per un blocco riceve in cambio uh, una, una quantità uh, specifica di bitcoins e quindi c'è una forma di, uh, di sistema che uh, più aumenta il valore della criptomoneta, più ci sono degli incentivi economici per i miners di partecipare alla, alla sicurezza della, della rete e quindi più diventa difficile risolvere questo problema informatico perché la, la difficoltà aumenta con l'aumentare delle risorse informatiche che sono investite in modo che ogni 10 minuti la soluzione è trovata. Quindi se, se ci sono troppe persone sulla rete la difficoltà aumenta, se ce ne sono troppo poche la difficoltà si riduce, in modo che in media uh, ci vuole più o meno 10 minuti per trovare questa soluzione. E quindi crea tutto questo sistema um, che permette quindi di, introdurre un sistema di, di reintrodurre un sistema di temporalità uh, in un sistema decentralizzato dove delle persone potrebbero creare delle transazioni allo stesso tempo che sono potenzialmente incompatibili e quindi creando questo sistema di blocchi e, uh, di, e di problema informatico e di referenziamento del blocco uno dopo l'altro uh, si risolve uh, in, in maniera probabilistica uh, questo problema della, um, del double spending che non so come si dice in italiano della, della doppia spesa esatto. Ah, sì. Sembra un'ottima traduzione eh, perfetto, no, grazie grazie mille, molto molto chiaro. Ecco, questa tecnologia che ci è così efficacemente descritto è nota e più per quello che è il bitcoin o le altre eh, criptomonete. Eh, se andiamo però un po' con la, la visuale parlando eh, di intra delle cose piuttosto che di contratti intelligenti o smart contract. Eh, che dir si voglia, eh, quali, siano, quali sono le implicazioni di questa tecnologia, oltre che chiaramente le semplici transazioni finanziarie? Quindi prima ho spiegato un po' il funzionamento di Bitcoin, quindi essenzialmente per transazioni um, finanziarie e poi ci sono alcune blockchain quindi che si sono sviluppate dopo, uh, che hanno aggiunto alcune funzionalità Uh, quali per esempio uh, i contratti intelligenti o smart contract um, che um, più o meno funzionano sullo stesso principio uh, però quindi invece di uh, sottomettere una transazione finanziaria è anche possibile um, sottomettere un, uno script uh, quindi codice informatico che quindi uh, sarà registrato su, sulla blockchain e che permette quindi alla, alle persone di mandare delle transazioni che non sono più solo una transazione tra, una, tra un account e un altro account ma tra un account e uno smart contract e quindi diventa possibile interagire uh, con questi smart contract e ogni volta che io vado a fare una transazione con lo smart contract il codice che è associato uh, con questo smart contract sarà eseguito ancora una volta da, tutte le, da tutti gli attori che partecipano alla, alla, alla rete um, e quindi la, la particolarità è che diventa possibile creare dei de software che a differenza de, de, del software tradizionale che viene um, eseguito da un server e che quindi esiste sempre un operatore uh, che può controllare questo server e che può potenzialmente a modificare il codice o almeno uh, influenzarne le operazioni o anche stopparlo um, quando questo software è eseguito su una blockchain una volta che è stato um, registrato non è più possibile modificarlo per le stesse ragioni che se, se, vole, se volessi modificare questo codice avrei bisogno di modificare i blocchi precedenti ed è, ed è, ed è complicato Um, e quindi è possibile di creare questi, questi, questi software che um, operano in modo più o meno autonomo, nel senso che non sono più dipendenti uh, dall'operatore che gestisce il server. E quindi finché ci esistono uh, dei miners e finché uh, la blockchain rimane operativa, allora questo software rimarrà anche quello operativo e c'è una garanzia dalla parte di quelli che interagiscono con questo software che non, non, non cambia, che una volta che il codice è stato stabilito uh, l'esecuzione di questo software rimane sempre la stessa finché, non, non, finché non, si, non si cioè il codice non cambia mai e poi è possibile ovviamente a reindirizzare alcune referenze per andare ad eseguire altro codice, ma il codice una volta che è registrato non lo si tocca più. Um, e quindi questo permette di creare delle, delle, delle applicazioni uh, che quindi comportano questa, queste nuove garanzie, uh, una che è la garanzia quindi della tracciabilità, perché un, è possibile verificare tutte le transazioni che sono state fatte con questo software ed è possibile di verificare quindi che ogni transazione è stata eseguita correttamente e che il codice è sempre eseguito allo stesso modo da tutti. E, um, e secondo, secondo, uh, altra cosa, um, c'è questa garanzia che il codice sarà sempre eseguito tale quale, senza possibile modifica e senza, senza che sia possibile uh, fermarlo perché l'unico modo di fermare uh, questo, questi smart contract sarebbe di modificare o di, la, di fermare la blockchain sottostante oppure di modificare il protocollo della blockchain che, che è successo uh, una volta su Ethereum ma è una cosa molto rara uh, che di solito non funziona, non di solito non sia vera. Sì, grazie mille. E no, okay, nel, nel testo parli, eh, parli anche con il tuo coautore di l'ex criptografica e l'ex informatica. Puoi un attimino spiegarci questi concetti? Sì, quindi, um, quindi con, con l'internet c'è uh, negli anni 90... Um, C'è stata tutta questa discussione riguardo alla, alla questione della come si fa, come si, come si può regolare uh, questa rete che è una rete decentralizzata, transnazionale, eccetera. E quindi um, si è cominciato a parlare della nozione di l'ex informatica, che quindi, uh, come, come dice Lawrence Lessig, code is law, quindi che il codice fa, fa legge, fa effetto di legge. Uh, nel senso che soprattutto su, su internet uh, ci si rende conto che è difficile di andare a regola regolamentare gli individui um, direttamente, invece diventa molto più facile usare l'infrastruttura tecnica della rete o delle, delle piattaforme online in modo da regolare in modo indiretto um, gli individui che, che, che interagiscono su queste piattaforme e la, la particolarità quindi del, del, di questo concetto di Lex Informatica è che um, è sempre, si usa sempre di più il codice come una metodologia che permette di uh, fornire alcune limitazioni sul comportamento degli individui uh, ovviamente visto che la Lex Informatica è gestita da degli operatori online Um, anche se l'internet è una rete decentralizzata, la, la maggior parte delle piattaforme su internet sono gestite da un, da, un, da un operatore specifico e più il tempo passa, più ci si rende conto che esiste una concentrazione uh, che alla fine, cioè ormai la, la maggior parte dei siti sono su, uh, su cloud, sono su Amazon, eccetera oppure tutto il traffico che passa da alcune piattaforme tipo Google, Facebook, Apple eccetera e quindi questa concentrazione del, del traffico al, dentro alle piattaforme di alcuni operatori fa sì che uh, certo esiste questo, questa nuova metodologia di, di regolamentazione col codice ma alla fine esiste sempre la possibilità per uh, il governo, per la legge di andare a regolare Uh, questi, gli operatori di queste piattaforme quindi la Lex Informatica diventa allo stesso tempo una, un, un metodo di regolamentazione privata perché alla fine rimangono sempre questi operatori che vanno a, a, a fare il design di queste piattaforme però loro sono sottomessi anche alla legge e quindi il design di queste piattaforme dipende anche da, um, da come la legge prescrive uh, che siano implementate o se alcuni limiti devono essere creati per esempio per la moderazione dei contenuti eccetera. Uh, quando ci si sposta quindi sulla blockchain um, quindi si passa dalla lex informatica alla lex criptografica e la, la particolarità è che non esistono più uh, questi operatori intermedi e quindi uh, la lex criptografica è più difficile da, da regolare uh, quindi rimane un, un, un, un meccanismo di regolamentazione privata visto che sono gli attori della blockchain uh, che vanno a concepire e a implementare questi sistemi che sono dei sistemi di regolamentazione visto che una volta che um, voglio interagire con queste piattaforme devo assolutamente seguire le regole del protocollo altrimenti non funziona um, però un, un governo per esempio ha molto più fatica a capire quali sono, le, quali sono i punti di, di, di intervento nel, sul quale possono uh, andare per influenzare il design uh, o le operazioni di queste piattaforme perché non, non esiste un solo attore che ha la possibilità di intervenire quindi non, non c'è più l'operatore centralizzato c'è una, una rete molto decentralizzata di attori uh, che tutti hanno un pochino di influenza sul, sulle operazioni della rete, della, della, della blockchain ma nessuno ha il potere unilaterale di fare un intervento e quindi um, la legge criptografica è questa specie di sistema di, di codi slow però dove è molto più um, il codice e rappresenta veramente una, una, una forma più, più potente, se vogliamo, di regolamentazione perché non è, uh, non è soggetto in modo diretto uh, alla regolazione um, tradizionale gover dai governi. Ciao. Chiarissimo. E ecco, infatti questo tra l'altro appunto ha, ehm, giustifica anche eh, il L'entusiasmo che c'è stato in passato, insomma, e che c'è tuttora in un certo ambiente eh, libertario, diciamo anarcho-capitalista, eccetera, rispetto alla, alla possibilità, appunto, aperta dal da bitcoin e dalla sistema di blockchain eh, per esempio c'è un, un testo sempre uscito sempre nello nel stesso periodo del, del tuo ehm, che si chiama radical markets in cui ehm, per esempio si evidenzia una serie di possibilità eh, di eh, governance attraverso eh, sistemi di mercato sempre più Uh, diciamo pervasivi, se vogliamo. E quali possono essere però un po' i limiti, magari, di, questa, di questo approccio rispetto, magari, a un, un approccio in cui uh, si va a ristudiare, e ri, uh, reinventare, diciamo, una governance uh, democratica, diciamo, mh, su basi appunto differenti. Sì, beh, il problema di base è che. Um... La maggior parte di questi blockchain quindi adottano un modello uh, pseudonimo: quindi che um, chiunque può partecipare a, a, la, al, a una blockchain senza dover identificarsi um, e quindi c'è cioè, ovviamente bene perché vuol dire che non c'è un gatekeeper che, che non permette alla gente di partecipare, allo stesso tempo vuol dire che non esiste più il concetto di uh, democrazia, perché se non, se non è possibile sapere se una, una, un conto è associato a una persona oppure se una persona può aprire 100.000 conti, um, accounts, uh, diventa, diventa complicato creare un sistema democratico e quindi... Uh, quando si parla di governance, nel caso della blockchain, uh, che è un, un, un soggetto assolutamente affascinante, uh, c'è sempre questa questione di come, come, come, come si crea una governance in un, in un modello nel quale non, non possiamo uh, sapere chi sono gli individui dietro e soprattutto non, non possiamo avere un link diretto tra gli accounts e le persone. E quindi nel, nel, nel caso della maggiorità di queste, di queste blockchain um, il sistema è essenzialmente un, un, un sistema basato um, su, su, su, su delle risorse uh, di mercato. Quindi nel caso di Bitcoin e nel caso di tutte le, tutte le blockchain che, che si appoggiano su questo sistema quindi di mining e di proof of work um, più una persona... Uh, investisce delle risorse informatiche nella, nella rete più questa persona ha un, un potere di influenza nella decisione di quali sono i blocchi che, quali sono le transazioni che vengono aggiunte nella blockchain e quindi rimane una cosa molto economica se io ho abbastanza soldi da investire uh, per, per, uh, per, per investire le mie, le mie risorse informatiche nella rete Um, o più potere di uno che ha un computer minuscolo e che, che, che non, non, non può contribuire in modo uh, sostanziale al, al mining um, quindi la, la più parte della, del sistema di proof of work è basato su, su, sulle risorse informatiche che quindi è una, una forma di, di potere economico um, e poi ci sono altri me meccanismi che uguale um, Usano de, implementano dei sistemi di governance che sono basati su, sulla quantità di uh, criptomoneta uh, posseduta dalla gente, nel senso che uh, se io devo partecipare a, un, a una decisione, più posseggo dei token o delle criptomonete, più il mio voto avrà un peso elevato. Um, e tu, Queste due soluzioni sono, sono, sono essenzialmente perché non avrebbe senso di dire che ogni account ha un voto perché altrimenti è facilissimo per chiunque di andare a moltiplicare i suoi voti moltiplicando i suoi account. E quindi c'è bisogno di trovare una, qualche cosa che, sia, uh, che abbia una forma di, di scarsità, uh, che siano quindi le risorse informatiche, che siano le criptomonete, eccetera, e bisogna basarsi essenzialmente su questo questa tipologia di, di, di scarsità perché non esiste la, la connessione con l'individuo um, e quindi ovviamente la, la, la, la conseguenza è che uh, la, la maggior parte di questi sistemi cominciano col tempo a, a, a, a, a, ad avere una concentrazione di potere perché ci sono queste dinamiche uh, oligopolistiche nel quale se io ho delle risorse molto spesso posso usare queste risorse per acquisire più risorse quindi se io c ho, c ho tante risorse informatiche posso partecipare al mining e quindi posso ottenere in cambio dei bitcoin e quindi posso reinvestire i soldi che, che ho guadagnato in nuove risorse informatiche eccetera um, e quindi quello che succede è che si sì, diventano un po' dei sistemi uh, plutocratici nel quale quelli che hanno il massimo di risorse hanno il massimo di influenza Um, ci sono alcune iniziative che si stanno creando, che stanno provando a, a creare dei sistemi di identità uh, che permetterebbero di reintrodurre dei principi un pochino più democratici nella governance della blockchain ma per ora diciamo che a meno che cioè, la, la maggior parte di questi sistema, di sistemi di identità sono basati su uh, dei... dei Uh, degli operatori centralizzati che vanno a verificare che uh, nessuno abbia due identità perché se c'è cioè, il problema è che se c'è un operatore che verifica tutte le identità non c'è problema, se cominciamo ad avere molteplici operatori che vanno a verificare la mia identità io posso provare che esisto da uno, dall'altro e dal terzo ma se loro non comunicano le loro informazioni tra di loro non sanno che questi tre account sono, sono connessi con la stessa persona, quindi c'è questo problema uh, che è un problema assolutamente fondamentale, che quindi c'è un'identità, un deve avere un, un, un, non un, una, un sistema di identificazione, deve avere allo stesso tempo, uh, deve essere unico, nel senso che uh, ogni identifier Uh, deve essere associato unicamente con una persona quindi non due persone possono avere lo stesso identifier e questo è facile da risolvere perché basta con, con il sistema di, di chiavi pubbliche e private um, si possono creare questi identificatori unici invece il problema più complicato è quello della singolarità e quindi vuol dire che uh, non, non, non deve essere possibile per una persona di avere più di un identifier e questo è difficile in un sistema decentralizzato appunto perché anche se posso provare la, la correttezza e la, la vericità della mia identità uh, non posso provare il fatto che non ne ho create tante e quindi questo è il problema essenziale che uh, viene riscontrato in questo sistema di governance della blockchain che data, la, data la difficoltà di, um, di assicurare la singolarità delle identità dentro un sistema decentralizzato uh, alla fine invece di, di, di avere dei sistemi democratici um, la maggior parte di questi sistemi usano dei de sistemi basati su uh, dei sistemi plutocratici basati sulla uh, possessione di token o di risorse informatiche Bene, ehm, bene, mi collego a quanto detto nell'ultima risposta per un piccolo approfondimento. In uno dei tuoi ultimi studi, sempre sul discorso dell'identità digitale, hai anche affrontato alcuni esempi in positivo di questo utilizzo, soprattutto in ambito umanitario. Eh, parliamo di rifugiati piuttosto che di progetti del World Food Program. Eh, ne abbiamo parlato, peraltro, anche qualche settimana fa con eh, Sara Marino, eh, ricercatrice a Londra. Eh, quali possono essere i vantaggi in questi contesti globali per una autosovranità. Sì, quindi c'è tutto questo concetto di self-sovereign identities uh, dove l'idea è che um, gli individui devono essere, devono rimanere in, nel controllo um, delle loro identità e quindi uh, non ci dovrebbe essere un operatore che Uh, va ad assegnare l'identità alla gente ma al contrario sono le persone che controllano i loro attributi e i loro identificatori e quindi c'è tutto questo, questo um, uh, movimento interessante quindi di self-sovereign identity um, ed essenzialmente uh, ancora una volta c'è da, da distinguere quindi il concetto dell'identità, l'identificatore, non so come si dice, identifier in italiano, identificatore? Sì, identificatore. Okay. Quindi l'identificatore um, che va, quindi a, che è associato, uh, che fa la referenza ad un, ad un individuo, quindi all'identità, um, e poi ci sono tutti gli attributi che sono associati a questa persona. Quindi l'identifier deve essere unico, gli attributi non, non, non hanno bisogno di essere unici. E quindi c'è tutto questo sistema che si sta sviluppando uh, riguardo ai certificati delle attestazioni. Quindi io posso andare da una varietà di, di, di attori uh, che possono verificare alcuni miei attributi e mi danno, un, mi danno un certificato che hanno verificato. Quindi per esempio se io devo... Devo provare uh, che sono una cittadina europea, non ho bisogno, okay, e che, sono, che ho più di 18 anni, um, non ho bisogno di andare da ogni operatore con quale interagisco a dare i miei documenti, a, a dire esattamente dove abito, a dare esattamente la mia data di nascita. Posso andare semplicemente da un operatore di cui mi fido, posso dare le informazioni a questo operatore e questo operatore in cambio mi dà una, una credential, mi dà quindi un'attestazione che dice io operatore X ho verificato le, le, le, le credenziali um, di primavera e uh, certifico il fatto che effettivamente sia cittadina europea e che effettivamente abbia più di, di 18 anni. Um, e poi io adesso quando vado ad interagire con degli altri operatori non, ho solo bisogno di mostrare queste certificazioni e dal momento che questi altri operatori si fidano dell'operatore che io ho utilizzato per uh, creare la certificazione allora possono accettare um, e come, come se avessero verificato loro ma non hanno bisogno di verificare perché è già stato verificato una volta quindi è abbastanza interessante soprattutto uh, dato tutte le, le, le, uh, le questioni quindi, di data protection quindi di minimizzare Uh, il bisogno di andare a comunicare costantemente con tutti gli operatori con i quali si interagisce tutte le informazioni riguardo uh, ai, no ai nostri dati personali basta avere alcuni operatori di cui uno si fida e poi di creare quindi una, un, una, una, una rete di uh, certificazioni uh, di attestazioni che permettono quindi di interagire con gli altri operatori di cui o non ti fidi o, o semplicemente non hai voglia di, di ridare ancora una volta le informazioni. Quindi questo per riguardo a, agli attributi, quindi le, credenzi, le credenziali. E poi invece riguardo al, all'identità, quindi, um, e, e soprattutto quindi questo vengono usati nel, nel caso con i, uh, con i rifugiati o con, con le persone che non hanno, uh, hanno un'identificazione uh, governamentale. E uh, spesso quindi appunto per, per, per, per sopravvenire al problema della singolarità de, degli identifiers uh, si usano le, mh, i da, le dati biometrici e quindi l'unicità viene, uh, viene risolta uh, tramite quindi sia il, i fingerprints o con, con l'iris degli occhi eccetera che poi vengono um, Hashati, vengono registrati come, un, come diventano la, la, un, un attributo dentro a questa collezione di credenziali no? e poi devono essere ovviamente uh, comunicate da un operatore che poi le riconosce e c'è il suo proprio database, quindi tutti questi sistemi sono comunque in ogni caso risolti uh, in modo che, tutti, che, gli, che gli individui con, rimangano nel controllo di tutte le loro attestazioni credenziali, eccetera, ma per garantire l'unicità di, di, di questi account rimane sempre necessario che ci sia un operatore che vada a verificare che effettivamente questa persona è unica nel loro database e quindi una volta che hai la certificazione, per esempio, dell'UNHCR, allora puoi andare dagli altri operatori e sai che questo account è stato verificato ed è associato a una, a una sola persona um, nel mondo fisico, ma rimane comunque questo problema, quindi c'è il vantaggio che uh, non è una persona terza che va a assegnarmi un'identità e, e, e rimano, rimango sempre dipendente da questo operatore per poter identificarmi, invece qua l'individuo possiede tutte le, tutte, tutti i documenti necessari in, in, modo, in modo numerico per poter andare a interagire con, con gli altri operatori dal momento che questi altri operatori si fidano del, della verificazione che è stata fatta dall'operatore che ha firmato le, le credenziali. C'è questo equilibrio instabile tra la necessità di un'autorità che certifichi la situazione e queste potenzialità di autogoverno. Da, da questo derivano due domande che vorrei farti. Eh, si parla spesso di capitalismo della sorveglianza, mentre esistono anche alcune possibilità tecniche per usare i dati solo per quello a cui servono all'utente. Ti chiederei um, un po' tal proposito anche di introdurci al concetto di DAO e alle potenzialità che queste forme Ehm, tecnologiche hanno per la riapertura di spazi democratici uh, Sì ma in pratica no, è molto più facile spiegare una DAO uh, oh, che okay. spiegare uh, in pratica una DAO quindi Decentralized Autonomous Organization uh, che è un nome un po', un po strano tutti, tutti i nomi sono un po' strani perché smart contracts si chiamano smart contracts non hanno niente a che fare con un contratto, uh, è un decentralized autonomous organization, in pratica è un smart contract, um, che diciamo abbia alcune particolarità, uh, che quindi integra un sistema di governance, quindi un smart contract è qualsiasi, qualsiasi codice informatica che viene uh, registrato sulla blockchain diventa un smart contract. Uh, alcuni di questi smart contract hanno alcune particolarità che fanno sì che possono essere caratterizzati come una DAO ed è il fatto che hanno um, un, un, un modello di governance, quindi uh, che richiedono l'input uh, di persone esterne per decidere per, uh, per, per le, sue, le loro operazioni. E questo modello, poi non esiste una definizione accettata uh, di DAO, però uh, generalmente la, per essere decentralizzata e autonoma, queste, queste organizzazioni che sono quindi mediate da, da uno smart contract um, devono avere un sistema di, di governance che sia almeno uh, tecnicamente decentralizzato, anche se ovviamente... Uh, non è possibile verificare qualcosa che tecnicamente è concepito in modo da essere un sistema di governance decentralizzato non è possibile sapere se in pratica è, è veramente decentralizzato perché io posso creare una DAO che, che appunto sia basata su un sistema di, di voto basato sulla possessione di alcune criptomonete e quindi tecnicamente è decentralizzato perché chiunque possiede queste criptomonete può partecipare nella, nel, nella, nelle, nella presa di decisioni, però magari uh, tutte queste criptomonete sono possedute da una persona o da due e questo non si può sapere. Quindi la, la, la definizione de, della DAO è più una definizione a livello tecnico che richiede che esista un sistema che permette potenzialmente Uh, al, almeno a livello tecnico di avere una governance distribuita, decentralizzata e quindi in pratica sono, sono questi smart contract dove uh, di solito la gente va a um, mettere delle criptomonete dentro a questo smart contract e poi assieme vanno a decidere come vengono usate queste criptomonete quindi c'è un, un collective decision making Uh, che entra in gioco e uh, quindi un po' come, come con l'internet sono nate tutte queste uh, digitally mediated organization quindi delle organization che sono uh, gestite e operate via, uh, via, via uh, medium digitali uh, le DAO in, un qual in qualche modo sono delle organizzazioni che sono mediate tramite la tecnologia della blockchain quindi rimangono comunque delle organizzazioni, nel senso che rimangono delle persone che, so, che si mettono assieme per cooperare, per avere una missione, una, una funzione, uh, però invece di usare um, i medi tradizionali o il me medium informatico vanno a usare la blockchain e quindi ancora una volta ci sono queste garanzie uh, addizionali che entrano in gioco perché Uh, c'è la trasparenza quindi è possibile di vedere esattamente come, come funziona questa organizzazione quali sono le regole, uh, quali sono le procedure eccetera perché tutto è codificato uh, sulla blockchain è possibile di vedere tutte le transazioni che vengono fatte con questa organizzazione quindi si sa esattamente chi ha interagito con chi e chi ha, chi ha, de chi ha deciso che cosa Um, e poi c'è quindi anche questa garanzia anche che um, nessuno può cambiare le regole, quindi non è come se, uh, se in una compagnia tradizionale a un certo punto una, il direttore, il, il CEO potrebbe decidere allora cambiamo un po' le regole, si fa un voto eccetera e si possono cambiare le regole, um, oppure qualcuno che può provare a non rispettare le regole, um, invece nel, nel sistema di, un, di una DAO per... Tecnicamente una volta che le regole sono state stabilite uh, non si può infringerle perché sono automatic automaticamente uh, eseguite dalla tecnologia, dalla rete, dai miners uh, um, sulla blockchain e l'unico modo per modificare queste regole è di seguire esattamente la procedura se esiste uh, per upgradare Uh, il smart contract in un nuovo smart contract che, che funziona con delle regole differenti, con, è più una, un constitutional amendment um, che, deve essere, che deve essere fatto e quindi crea delle, delle garanzie abbastanza interessanti riguardo a, a assicurarsi tutte le persone che interagiscono con questa organizzazione decentralizzata hanno una, una forte garanzia che l'organizzazione continua ad operare esattamente come è stato definito e nessuno può uh, agire uh, nel backstage uh, perché non esiste il backstage. Tutto, tutto viene eseguito sulla, sulla blockchain direttamente. Vorrei ricollegarmi qui a un altro dei tuoi progetti che mettendo insieme arte e tecnologia può aiutare a spiegare meglio uh, il concetto e il funzionamento di, della blockchain. Puoi parlarci di plantoid? Quindi in pratica uh, la, il plantoid è un, è un tentativo mio che ho, che ho provato a fare di illustrare con la pratica artistica uh, come funziona un'organizzazione un decentralizzata uh, e quindi l'idea era di creare nel mondo fisico um, una, una di queste organizzazioni che la gente può interagire, quindi l'idea L'idea di base di una plantoid è che uh, l'obiettivo è quindi di riprodursi uh, e quindi uh, la, ci sono queste sculture metalliche che esistono nel mondo fisico e poi c'è uh, il funzionamento, quindi lo spirito della plantoid che esiste come uno smart contract sulla, sulla blockchain di Ethereum. E quindi la gente può, um, può mandare delle criptomonete sullo smart contract associato ad ognuna di queste plantoid e um, a un certo punto quando hanno accumulato una quantità sufficiente di criptomonete uh, la plantoid può iniziare il suo processo di riproduzione e in realtà quello che succede è che lo smart contract con il quale è associata uh, va a accettare delle proposizioni quindi per le persone possono mandare uh, delle, de delle, delle proposizioni su come Prevedono di creare la prossima planton, uh, e poi tutte le persone quindi, che hanno partecipato al finanziamento di questa riproduzione uh, possono votare sulle proposizioni che gli piacciono di più, e ancora una volta perché è un sistema ovviamente plutocratico. Uh, più la persona ha mandato dei, dei, delle criptomonete più il voto sarà, avrà un peso elevato dentro a questa governance. e A un certo punto um, il smart contract quindi va a ponderare tutti questi voti e a identificare una proposizione che sarà la proposizione vincente e quindi uh, automaticamente poi la Plantoid va a trasferire le criptomonete che ha, coll che ha, che ha, che ha, che ha collezionato fino ad ora e le trasferisce quindi a, a questo, al vincitore um, all'autore della proposizione che ha vinto che sarà quindi um, impiegata sarà commis commissioned uh, dalla plantoid per creare una copia di se stessa uh, e quindi l'idea è che uh, io come artista creo, ho creato alcune plantoid, la prima plantoid però poi non controllo i fondi che vengono mandati alla, alla plantoid quindi l'idea è proprio di Um, modificare un pochino questa visione del diritto d'autore nel quale um, uno va a mandare i soldi a un autore uh, sperando che l'autore continua a creare delle opere che piacciono al pubblico, invece qua uh, il pubblico può mandare direttamente i soldi all'opera stessa, uh, all'opera d'arte, e tramite il suo sistema di governance è l'opera d'arte che va a decidere Uh, quale sarà l'autore, l'artista uh, che ha il diritto di, e che sarà pagato per riprodurre quest'opera e quindi può essere lo, lo, può essere lo stesso artista se l'artista continua a creare delle opere che piacciono al pubblico oppure possono essere dei nuovi artisti che hanno sottomesso delle proposizioni più interessanti e quindi permette a, a, di illustrare un pochino Uh, l'idea che queste, queste DAO, queste organizzazioni autonome, possono avere una forma di, um, di autonomia e possono riprodursi, possono interagire con altre persone. e La cosa interessante, quindi da un punto di vista giuridico, um, è proprio di mettere in luce tutte le problematiche Uh, che non sono risolte assolutamente da, da, uno, da una prospettiva giuridica che, che, che sono sollevate da queste organizzazioni decentralizzate sulla blockchain e quindi per esempio la questione di uh, quando io mando delle criptomonete alla Plantoid chi, chi possiede veramente queste criptomonete? perché la Plantoid non ha una personalità giuridica quindi non, non può possedere delle criptomonete quindi quando, quando sono mandate con le criptomonete sono, sono, sono possedute da uno smart contract è difficile capire chi possiede veramente queste criptomonete. Allo stesso modo quando la Plantoid va a eseguire, mandare i soldi al, all'autore della proposizione vincente e crea quindi una transazione smart contract con, questo, con questa persona, quindi... C'è un contratto o non c'è un contratto? E se c'è un contratto, chi sono le parti del contratto? Visto che la Plantoid di per sé non ha una capacità giuridica, um, come si può creare un contratto tramite una, una, persona, una persona e uno smart contract senza avere la, la personalità legale? Um, cosa succede se, per esempio, l'artista che ha ricevuto i soldi Uh, crea una plantoid ma non rispetta le condizioni del, del smart contract e crea una plantoid che è diversa e che non è, non è esattamente come aveva, come aveva promesso di farlo. Um, chi può andare in giustizia, chi può uh, intervenire uh, al nome della plantoid per, uh, per chiedere, non so, danni o, o per chiedere un'ingiuzione, un eccetera. Quindi ci sono tutte queste questioni intorno al fatto che una, uno smart contract può possedere del, um, delle risorse digitali, può possedere delle criptomonete o dei token, che si possono creare queste forme di smart contract con, tra un smart contract e un, una persona uh, fisica, ma non, non, non avendo lo smart contract nessun tipo di personalità legale o di capacità giuridica uh, il sistema giuridico attuale non può capire queste interazioni perché non, non le vede, non vede l'esistenza del, del smart contract come un, un attore potenziale um, in ambito giuridico e quindi la l'obiettivo uh, era proprio di illustrare questo che esiste una forma di un, un quadro tecnico nel quale alcune cose sono possibili, come lo, il trasferimento di, di criptomonete e uh, la creazione di smart contract con, delle, con queste entità, che sono delle entità informatiche sulla blockchain, um, ma che, non, che è possibile da un punto di vista tecnico, ma che non è possibile da un punto di vista giuridico. E Quindi c'è una forma di discrepanza che emerge tra le possibilità tecniche e, la, la comprensione, la visibilità dal, del sistema giuridico di queste, di queste potenzialità. Estremamente interessante e affascinante come progetto. E al di là del, dello scopo espiattivo, come sta andando avanti? Quante, quanti plantoid esistono oggi? Uh, oggi ce ne sono 13, ce ne sono 12 e c'è una tredicesima che, che, si sta, che, sta nascendo, che si sta producendo. Molto molto bello. E sul sito ci sono le, le foto anche del Sì, documenti. sì, c'è plantoid.org e ah, si possono vedere tutte le plantoide e leggere la loro storia. Grazie, grazie, complimenti, anche cioè, oltre che per tutte, diciamo, le competenze, il discorso, diciamo, giuridico, anche per questo progetto, praticamente originale. E se puoi dedicarci ancora qualche minuto, avrei le ultime due domande, però sono abbastanza brevi, diciamo, rispetto a quelle che ho fatto finora. La prima è eh, rispetto al libro che insomma, li abbiamo par parlato prima, eh, che comunque punta è del 2018. Tre anni che non sono tanti se si trattasse di un comune, li di un comune libro di filosofia politica, eh, piuttosto di studi giuridici. Eh, però da una parte la tecnologia viaggia in maniera accelerata, mentre dall'altra la pandemia in quest'ultimo anno eh, ha modificato molto la, la penetrazione stessa delle, delle nuove tecnologie nella vostra vita di tutti i giorni. Ecco, volevo chiederti mh, se dovessi riscrivere oggi il tuo libro, il tuo ultimo libro, in cosa, cosa la situazione è cambiata, come lo modificheresti? Um, ma la cosa interessante è che tre anni sono tantissimo tempo uh, nella, nel mondo della blockchain um, allo stesso tempo da un punto di vista giuridico non credo che siano cambiate tante cose, il che è abbastanza interessante e forse sorprendente um, quello che è cambiato molto sono le, le, le applicazioni quindi tre anni fa uh, c'erano cioè, sì, Tante applicazioni, ma poche che proprio avevano raggiunto un livello di adozione um, rilevante, no? Quindi era più esplorare quali sono le possibilità che queste tecnologie forniscono invece di analizzare probabilmente gli, gli usi reali perché all'epoca ce n'erano solo proof of concept proof of concept eccetera no? adesso c'è tutto, tutto questo uh, field questo ambito quindi di decentralized finance che ha mostrato di avere veramente un'adozione che adesso diventa un'adozione significante um, quindi a questo livello me, molte delle cose che, nel quale, del quale parliamo nel libro come applicazioni potenziali, si sono rivelate essere delle, delle, delle applicazioni reali, uh, quindi questo è interessante, uh, però da un punto di vista quindi di, di tutte le problematiche giuridiche che solleviamo nel libro, um, le questioni rimangono, non sono state risolte, uh, all'eccezione di alcune riguardo notamente alle securities, Um, con, uh, con le emission, tokens, e le, eccetera um, che più o meno sono state risolte ma la, più par la, la maggior parte delle, delle questioni quindi riguardo a, queste, a, quest a questa distinzione tra quello che succede nella blockchain e quello che il sistema giuridico riesce ad interpretare e a vedere uh, non sono ancora state risolti anche se appunto uh, i smart contract cominciano ad essere usati e quindi penso che adesso è più una questione di tempo. All'epoca um, le, le decentralized autonomous organizations in smart contract erano, esistevano, ma la, il loro utilizzo non, non, non giustificava diciamo, una, una, una riflessione più approfondita dal livello giuridico. Invece oggi. Um, ci sono tantissimi soldi che vengono uh, investiti in queste applicazioni di decentralized finance um, e credo, spero, uh, che in, nei mesi, negli anni a venire, queste, queste questioni giuridiche che, che rimangono senza nessuna risposta uh, possano essere um, prese in considerazione e che si trova eventualmente una risposta a queste domande, ma quindi uh, il libro credo che sia ancora d'attualità, malgrado, malgrado i tre anni, um, perché in pratica le, le, le, le, le questioni sono, sono rimaste le stesse, non, non, non c'è una, una, una soluzione attuale, ci sono alcune giurisdizioni che stanno passando um, alcune leggi, alcuni decreti, Appunto per uh, dare una, un riconoscimento giuridico agli smart contract, quindi che, uh, che, possono essere, uh, che il fatto di creare una transazione su, con uno smart contract possa essere uh, identificato come un contratto, quindi che, che dia luogo a un contratto giuridico, ma, molto ma rimane un contratto tra due individui che usano la blockchain come. Uh, mezzo intermediario per creare un, smart, un, un contratto giuridico ma non risolve la questione di cosa succede quando io persona fisica creo una transazione con uno smart contract che non ha necessariamente una persona dall'altro lato e quindi in questo caso è proprio un'interazione un da persona fisica a codice uh, digitale quindi, tutte queste che, quindi è l'esempio notamente della plantoid quindi queste, queste questioni, non, non è chiaro quali sono le parti del contratto quando, quando entro direttamente in una transazione con uno smart contract invece di entrare in una transazione tramite uno smart contract con un'altra persona fisica. Um, quindi sì, l'ecosistema ha, ha, ha evoluto molto Uh, ci sono molte più applicazioni e molto più adozione di queste applicazioni ma alla fine uh, l'analisi uh, giuridica di queste applicazioni credo che uh, non, non, non abbia cambiato molto da tre anni grazie ecco come ultima domanda invece mh, poi metto di approfittare del, del tempo il tuo tempo no, è semplicemente collegato un po' a, insomma, a internet, insomma abbiamo vissuto um, negli, anni, negli anni 90 insomma, quando, quando è diventato diciamo, da un progetto militare o di ricerca universitaria a una cosa diciamo, per i comuni cittadini, c'era stata un'enorme ondata di, diciamo, di ottimismo rispetto appunto, a tutta una serie di, di discorsi che in qualche modo abbiamo visto si ripropongono oggi, insomma, come la, diciamo, la disintermediazione, l'orizzontalità, eh, quant'altro che poi sono stati disattesi, soprattutto con quello che è diventato internet negli anni, negli anni 2000, insomma, con, eh, con quello che è stato il 2.0. Eh, ecco, volevo chiederti semplicemente, secondo te, se c'è qualcosa di diverso questa volta con, con la blockchain come è possibile. Eh, nuova tecnologia che mh, spariglia le carte diciamo nuovo e quindi qual è la possibilità rispetto al, a una visione di un'utopia, di, un di un, qualcosa di, di effettivamente radicalmente nuovo eh, di rompente? sì um, no, secondo me è, è molto interessante perché credo che le potenzialità sono molto elevate, ma la probabilità che queste potenzialità si realizzano siano abbastanza basse uh, quindi stiamo un pochino replicando esattamente lo, le stesse dinamiche uh, che sono, che, de, de, de, di quello che è successo con l'internet negli anni 90 in pratica um, con la creazione di, questi, di queste rete molto decentralizzate che quindi riintroducono tutte le stesse promesse che che si sentivano all'inizio dell'internet, de, de, de, dell uh, ma alla fine se si, se si guarda la il modo nel quale sta già oggi uh, evolvendo questo ecosistema della blockchain, uh, ci si rende conto che già oggi ci sono molte dinamiche di concentrazione, uh, soprattutto a livello quindi del mining, che ormai uh, è impossibile per una persona unica di, di partecipare, quindi sono queste grandi... Um, compagnie uh, che, che, che hanno delle de, de enormi server um, che quindi controllano la maggior parte del, del mining di de, de queste, de queste blockchain um, quindi c'è abbastanza concentrazione a livello proprio del mining ma poi anche a livello delle applicazioni quindi la maggior parte oggi delle persone uh, utilizzano uh, dei de, Uh, non so come si dice in Italia, dei cryptocurrency exchanges, quindi uh, non, non, non, non, detengo, non, non detengono le criptomonete sul loro computer o sulla loro chiavetta ma invece uh, utilizzano delle, delle nuove banche online che sono i cryptocurrency exchange uh, che sono loro che gestiscono uh, le criptomonete per conto dei loro clienti, quindi Ancora una volta ci sono degli intermediari che stanno emergendo um, e allo stesso modo che l'internet uh, rimane oggi una rete tecnicamente completamente decentralizzata, solo che tutto il traffico passa tramite questi operatori centralizzati che alla fine possono controllare e regolare um, le operazioni della rete e allo stesso modo oggi um, tra gli operatori di, uh, di cryptocurrency exchange, tra gli operatori di uh, custodian wallet eccetera, quindi tutti questi operatori che gestiscono um, gli account delle, delle persone che non, vogliono, uh, che non vogliono avere la responsabilità di, di, di, di avere tutte le loro criptomonete sul loro computer che magari si rompe, perdono, perdono la chiave o qualcuno gli ruba la chiave e possono rubare le criptomonete. Quindi per desiderio quindi di, di, di non dover gestire tutta questa comple complessità, la gente preferisce um, usare questi, questi intermediari e quindi poco a poco e già, già adesso si nota che um, questi intermediari hanno un potere veramente importante perché per esempio quando c'è la questione di um, modificare il protocollo di una blockchain che normalmente dovrebbe essere una decisione completamente decentralizzata dove tutti uh, possono partecipare, possono decidere di seguire o non seguire una modifica. Uh, adesso visto che ci sono questi operatori che concentrano molto uh, la, una grande parte del traffico vuol dire che se io sono se io utilizzo un, uh, un, un exchange per gestire le mie criptomonete oppure se voglio interagire con una persona che, che usa una, una, un, un exchange per gestire le sue criptomonete vuol dire che la, quello che sceglie questo exchange se l'exchange sceglie di accettare una modifica al protocollo o non accettarla e quindi di seguire una biforcazione della blockchain piuttosto che un'altra vuol dire che automaticamente tutti gli, tutti gli utenti di questo exchange vanno a seguire la stessa scelta e che tutte le persone che vogliono interagire con tutti gli utenti di questo di quest exchange vanno anche loro a scegliere lo stesso, la stessa blockchain, la stessa modifica e quindi si creano dei nuovi centri di, di influenza uh, di potere e quindi di controllo um, che vanno a um, sopravvenire sopra alla decentralizzazione tecnica della rete uh, e quindi in pratica le, le dinamiche sono abbastanza simili nel senso che um, le potenzialità di decentralizzazione e di decentralizzazione esistono e esisteranno sempre perché la tecnologia non cambia, rimane comunque infrastrutturalmente decentralizzata, però uh, con il tempo, visto che si creano questi nuovi intermediari che, che, che non vanno a cambiare l'infrastruttura stessa della rete, ma vanno a pluggarsi sopra e la gente semplicemente preferisce interagire con questi intermediari piuttosto che dover gestire tutte le complessità associate con creare il tuo proprio server, eccetera, Um, in fin dei conti sì, ci stiamo poco a poco uh, riavvicinando a dei sistemi che diventano sempre più centralizzate allo stesso modo che abbiamo visto uh, sull'internet insomma toccherà aspettare il web 4.0 <ride> Sì, sono una nuova tecnologia. Vabbè, adesso le aderemo battute. Grazie veramente tantissimo a primavera di Filippi per il tempo che ci, ha, che ci ha dedicato e per le cose interessantissime di cui abbiamo parlato. Speriamo di avere nuove occasioni in futuro, magari anche in presenza, insomma, quando ricominceremo a incontrarci, insomma, per, per discutere di questi temi. E grazie ancora. E grazie a te.